Ciao sono Elisa Longato, eh, io mi occupo di design e m, direzione creativa e m, per chiudere in bellezza spero questo freelance camp vi parlo appunto di, di eh, personal branding. Allora ehm, io non mi occuperei eh, di, nello specifico di branding eh, quanto piuttosto della fase che arriva subito dopo ehm, il branding e cioè la ehm, la trasformazione del branding in strategie visive. Ma ho eh, deciso di parlare lo stesso di branding perché eh, trovo che sia un aspetto un po', eh, un po troppo trascurato, ecco. almeno questa è la percezione che ho io quando parlo con i miei clienti che sono anche liberi professionisti. E, allora, quando vengono a chiedermi di progettare una strategia visiva o un'identità visiva, eh, tutti vogliono il sito figo, il logo bello, però eh, in pochi in realtà hanno ben chiaro qual è ehm, il messaggio che esattamente eh, vogliono trasmettere. Allora, succede che quando poi eh, cerco di indagare, vado a fare delle domande per entrare un po' più nello specifico, per approfondire la questione, eh, quindi vado a fare domande sul loro personal branding, spuntano fuori sguardi sbigottiti, cose di questo tipo, e eh, chiaramente no, non se ne va fuori. Allora sicuramente questo non è il vostro caso, voi sapete benissimo che qualsiasi tipo di, ehm, di ehm, strumento, eh, di immagine che, che, che si produce a livello di identità è il frutto, o meglio, l'espressione di una strategia e di decisioni che vanno necessariamente prese a monte. Eh, costruire un'identità di brand è un po' come costruire un edificio. Eh, per, per poterlo costruire servono delle fondamenta solide e tanto più si vuole salire in alto e tanto più queste, questa base deve essere ampia e scendere in profondità. Mi trovo scusate. Ecco, e anche se noi siamo qui insomma un po' a fare i figli di fiori sotto la pineta, eh, che è molto bello, però alla fine quello che facciamo anche noi è business, Okay, eh, con delle dinamiche sicuramente diverse da quelle di un'azienda però eh, dobbiamo in, imparare a eh, costruire anche noi il nostro brand allora eh, il, il processo di costruzione del, o meglio la, la differenza tra branding e personal branding sta chiaramente scusate questa mascherina non si vuole sparferma ehm, sta chiaramente nella variabile persona eh, noi freelance generalmente vendiamo servizi ma assieme ad essi vendiamo noi stessi o meglio vendiamo come diceva Roberta prima eh, in qualche modo una relazione e allora questo fatto eh, di, di vendere una relazione cioè il cliente eh, eh, prima ancora a volte di scegliere il servizio eh, sceglie la persona con cui vuole entrare in relazione e il fatto che sia una persona talvolta è un valore aggiunto rispetto a un'entità astratta piuttosto che potrebbe che potrebbe essere, eh, essere l'azienda o eh, anche l'agenzia con cui in realtà non sai mai veramente con chi stai parlando. Poi a volte cercano un freelance perché pensano che costi di meno, ma quello è un altro discorso. E, quindi dicevamo che la variabile persona è la determinante di tutto il, il, il processo di costruzione del brand. E, come si costruisce un personal branding? Chiaramente chiaramente non si può fare in 20 minuti io quello che vorrei lasciarvi oggi è una sorta di checklist con quelli che secondo me sono gli aspetti proprio base la base della base su cui bisogna partire per costruire un personal branding efficace, insomma, quantomeno un po' solido parto però con due premesse cerco di andare veloce la prima è voi non siete il vostro brand, <ride> ma come mi hai appena detto che il personal branding è costruito sulla persona? Allora, riformulo, voi siete molto di più del vostro brand, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un professionista e poi c'è una persona eh, che eh, possiede una sfera di cose, interessi, passioni, caratteristiche molto più ampia del, di, di quella che che ha l'aspetto professionale, e per fortuna, oserei dire. Allora io immagino un po' come il brand, come una sorta di appendice di noi stessi, io me immagino un po' così, Vabbè, tipo bubbone. chiaramente se non facevo i disegnini non ero felice. Ok, questo, questo um, perché ci serve? vedere il brand come un'estensione di noi stessi e non come la totalità di noi stessi. Da un lato ci serve a mantenere uno sguardo un po' più oggettivo e distaccato, che è sempre molto difficile quando si lavora su se stessi. E, e dall'altro lato ci aiuta anche a limitare un po' l'ansia legata alla scelta, perché qualsiasi tipo di, per, di, di personal branding, ma in, nel lavoro in generale, siamo chiamati a fare delle scelte, quindi a eh, prendere qualcosa e a, e a scartare qualcos'altro. E questo spesso genera una sorta di eh, senso di perdita, di no? indecisione, oddio adesso mi perdo qualcosa, no? <ride> e in realtà se noi capiamo che noi non siamo il nostro brand, o meglio il brand è qualcosa di eh, diverso da noi, anche se scegliamo, e rinunciamo a qualcosa, in realtà non stiamo non veramente rinunciando a niente. La seconda premessa è che il personal branding eh, non è per sempre. Eh, allora adesso non è che abbia proprio una data di scadenza come il latte, però come il latte ogni tanto andrebbe annusato. Voi sapete benissimo che la data di scadenza nel latte non serve a niente, perché il latte si annusa e si capisce se è buono. Quindi noi proprio in quanto persone continuiamo ad evolvere, continuiamo a cambiare, e eh, ogni tanto, anzi più si fa meglio è, è meglio capire se siamo ancora allineati veramente con il nostro personal branding allora adesso le mie slide saranno interattive nel senso che le scriverò e possiamo partire con la checklist allora, al primo punto, proprio la base della base vi dicevo abbiamo chi Cosa, dove, come e perché. Ok, vabbè, così sono tutto tipo di domande. Questo speech, come avrete capito, non vi darà nessuna risposta, ma vi lascerà un sacco di domande. Allora, chi co, come si chiama il vostro brand? Ok, perché non è detto che voi usiate nome e cognome, magari usate solo il nome, magari usate solo il cognome, magari usate un nome di fantasia, come faccio a dire. Eh, il chi è quello che va sul logo, per capirci, ok? È la ragione sociale che userebbe un'azienda. Cosa? Chiaramente cosa è eh, cosa fate e di cosa vi occupate? Però, vi prego, chiedetemelo due volte, cioè... Rispondete una prima volta e poi chiedetevi di nuovo ok, ma cosa faccio esattamente? Vi faccio un esempio. Io ho un'amica, sto per andare in iperventilazione, <ride> io ho un'amica che fa la psicologa e lei chiaramente si presenta, anche a me si è rappresentata come psicologa al tempo. Poi ho scoperto, indagando un po', che è una psicoterapeuta specializzata nell'accompagnare le coppie nei percorsi di fecondazione assistita estica c'è un po' di differenza, no? Ecco, quindi, sul cosa scavate a fondo. Un piccolo esercizio che si può... Beh, vabbè. qui ci potrebbe stare per dire il titolo che vi date oppure il payoff che va sotto il logo. Ok? Il payoff è quella scritta: tipo, Nike Just Do It. Ok? Just Do It è il payoff. Allora, perché noi non possiamo avere un payoff? Allora, esercizio che si può fare? Cercatevi un titolo serio, psicoterapeuta, web designer, non so, quello che volete, e poi provate a darvi invece, a inventarvi un titolo creativo, un titolo di fantasia. Come si potrebbe fare? Magari cercando delle connessioni, anche, sì, veramente <ride> cappate per aria se volete, delle connessioni magari con qualcos'altro che vi piace e che sapete fare bene. Esempio, non me lo sono preparata, però vabbè me lo invento. Eh, io sono eh, una, un pittore, un, faccio, di, faccio dipinti e mi piace fare surf, visto che siamo al mare. Okay. Allora magari comincio a pensarci un po', faccio un po' di brainstorming e potrei fare eh, surf tavolazzo surfer, non lo so. Okay. Quindi ehm, un esercizio un po' carino è questo. A cosa serve? Magari non vi servirà niente, non diventerà mai il vostro titolo, però ehm, vi potrebbe accendere qualche lampadina o qualche eh, connessione, qualche idea un po diversa per sviluppare delle proposte e delle offerte. Ehm, il dove è chiaro, vabbè, adesso il dove eh, Lascia un po' il tempo che trova. Comunque il dove è dove svolgiamo effettivamente il nostro lavoro. E questo serve più che altro a voi per eh, stabilire un'offerta e anche un workflow e anche eh, un, per impostare la vostra comunicazione se voglio fare il nomade digitale sicuramente poi eh, svilupperò eh, la mia offerta su determinati canali piuttosto che altri e chiaramente se non ho un ufficio non ho bisogno di mettere un indirizzo nel, nel biglietto da visita per dire come, il come qua non, non approfondisco troppo perché è, è esattamente come fate il vostro lavoro, come ognuno di noi svolge il proprio mestiere, però qui ci sta, non sottovalutatelo perché è quello che spesso ci differenzia dalla cosiddetta concorrenza, quindi eh, qui eh, se andiamo a indagare eh, capiamo quali sono le caratteristiche che, eh, con le quali noi facciamo il nostro lavoro magari in modo particolare non ci perdete neanche la vita per favore perché ho visto gente arenarsi in modo drammatico in questo punto perché cazzo! cazzarola finché non trovo qualcosa che mi distingue da tutti gli altri non vado avanti può darsi che ci sia se, se, se avete qualcosa, qualche caratteristica molto speciale bene eh, se no vi rende speciale il fatto che siete voi a farlo piuttosto che qualcun altro, sicuramente siamo in n.mila e qualcuno farà le cose in modo simile a me o a chiunque voi. Ehm, il perché ci fa scivolare direttamente Scusate, nel secondo punto, ossia la mission. Da, da, da, da. Allora, la mission si potrebbe tradurre, sintetizzare con perché fai quello che fai. O oh, per dirla in modo un po' più aulico, eh, perché quello che fai migliora il mondo? Ok. Ora, non è obbligatorio avere una mission e non è neanche obbligatorio voler migliorare il mondo, infatti c'è gente che eh, se ne sbatte alla grande e però vive serenamente lo stesso. Però io credo che ci siano tanti, soprattutto tra i freelance, chi ha deciso di fare freelance, che abbiano delle... Delle velleità un po' più ampie del semplice diventare ricco, che per carità tanta stima. E, e quindi capire qual è effettivamente la nostra mission in questo pezzettino di mondo eh, può essere una leva, una forte leva motivazionale, insomma, per spingerci, no? e soprattutto per comunicarci, perché capiamo bene che tutto sto lavoro sì, lo facciamo per noi, ma poi lo facciamo anche per riversarlo. Eh, sul mercato cioè per comunicarci allora eh, una buona mission è chiara sintetica positiva e eh, attuabile realizzabile per, per ciascuno di noi insomma ognuno ha la sua allora se avete se qualcuno di voi ha già provato a fare questo esercizio cioè di individuare la sua mission saprà che non è proprio così banale trovare una mission veramente calzante e che, che ci sentiamo bene addosso. Allora, un, un esercizio, che li chiamo esercizi, ma insomma eh, un modo che io trovo utile per approfondire questo tema è quello di porsi diciamo lo stesso tipo di domanda però con sfumature un po' diverse, per esempio, le leggo perché non me la ricordo, qual è lo scopo del mio lavoro? in che modo il mio lavoro è utile, cosa mi rende orgoglioso del mio lavoro, perché il mio lavoro mi piace, a parte quando fatturo, e perché quello che faccio è importante, che cambiamento produco col mio lavoro. Ok, se vedete sono tutte domande abbastanza in linea, ma che mh, declinano il, il concetto in modo un po' diverso. Allora cercare di, di rispondere in modo puntuale a, a queste domande magari può far emergere dei punti di vista o dei dettagli o degli aspetti che finora avevamo un po' trascurato. Ehm, allora, alla fine del primo di questo secondo punto dovremmo avere tutti gli elementi eh, necessari per andare a costruire la nostra frase mission, che potrebbe assomigliare a una cosa di questo tipo. Sono Pinco Pallo, mi occupo di pettinare le bambole perché ehm, per me è importante... Eh, avere giocato giocattoli ordinati e aumentare la loro autostima attraverso l'airstyling okay. um, questa è un po' la um, costruzione standard di una frase mission però io credo che effettivamente la mission sia una cosa così personale anche così intima talvolta che a ognuno se la può formulare un po' come cacchio gli pare e b non è neanche così necessario Ehm, sbandierarla ai 420, cioè eh, c'è chi dice "Ma la mission mettila sull'home page del tuo sito, dilla a tutti, dilla almeno a 10 persone ogni settimana", non so cose di questo tipo. Ma anche no, insomma, cioè, <ride> l'importante eh, di una mission, secondo me, è che sia di ispirazione per voi e che sia coerente con voi. Ok, tutto il resto è fuffa, insomma, è un plus allora numero 3 numero 3 è la motivazione o meglio aspetta, motivazione. Eh, eh, okay. motivazione anzi motivazioni ehm, se la mission era qualcosa di rivolto verso l'esterno quindi che guardava il mio cliente anche un aspetto un po diciamo così, nobilitante del, del mio lavoro, la motivazione è il corrispettivo che però guarda verso me stesso. Quindi in qualche modo i motivi egoistici, anche un po' pratici, per i quali eh, ho scelto di fare quello che faccio da freelance, os oserei dire. Quindi cosa ci la domanda è cosa ci guadagno a fare quello che faccio eh, da freelance, nel nostro caso, Cosa ci guadagno? Non in termini economici, chiaramente, perché quello si dà per scontato, insomma, che qualcosa ne ricaviamo fuori. E, e qui ci stanno tutte cose eh, anche molto pratiche, molto concrete: della serie. Ah, sì, faccio il freelance perché così posso eh, lavorare quando voglio e mi gestisco i figli, <ride> oppure cose del tipo sì, perché così posso. Eh, scegliere io il, i clienti con cui voglio effettivamente lavorare fino a ragionamenti anche più articolati allora eh, qui l'esercizio eh, è quello di trovare almeno 10 motivazioni per le quali fate quello che fate da freelance motivazioni egoistiche, proprio rivolte verso voi stessi allora, le, le prime due o tre in genere vengono abbastanza automatiche, poi per avere le altre bisogna sforzarsi un po', ma dopo che si è preso il via vi assicuro che è molto facile trovarne ben più di dieci. E eh, a me ha sorpreso, quando ho fatto questa cosa su di me, eh, mi ha sorpreso scoprire che in realtà quelle eh, più pratiche, tipo poter organizzarmi le ore di lavoro quando volevo, o lavorare dove dove mi pareva, insomma, in realtà non, non erano poi quelle più importanti, cioè quelle che effettivamente mi spingono a perseverare in questa strada piuttosto che mandare tutto al diavolo e cercarmi un lavoro da dipendente. Per esempio, vi faccio un esempio, di, eh, sempre, che riguarda me, io mi annoio da morire a fare sempre lo stesso lavoro. Io, se devo immaginarmi andare in un, sempre nello stesso ufficio, magari in un'azienda, per n anni della mia vita tutti i giorni cioè, mi sento soffocata cioè, mi sembra di avere otto mascherine altro che una ok e, e questa è una delle cose che effettivamente mi fa mi ha fatto scegliere e mi fa continuare a scegliere questa strada piuttosto che un'altra ecco questa per dirne una ehm, ok allora il numero 4 Abbiamo invece un'altra cosa importantissima e cioè i valori. Allora, i valori cosa sono? I valori sono i principi i cardine sui quali si muove il vostro lavoro. E stabiliscono come dire dei, dei criteri imprescindibili eh, su, sulla base dei quali prendete delle scelte professionali, chiaramente, e su, sulle quali strutturate per esempio la vostra offerta e la vostra... Eh, comunicazione. Ora, um, a livello di personal branding i, i valori del brand sono chiaramente strettamente legati a quelli ai nostri in, in quanto persone, però eh, qui torniamo al discorso di prima. È probabile che non tutti i valori che ci appartengono come persona siano poi interessanti o utili a livello professionale o di brand. Quindi qui si tratta di fare una scelta ma non un'esclusione per noi. Dobbiamo decidere che cosa far andare qui dentro, ok? Nel nostro bubbone brand. Ehm, allora, come trovarli? Innanzitutto prendendosi del tempo. Ehm, secondo me non, ha, eh, non va bene eh, prendere i primi valori che vi vengono eh, istintivamente perché non è detto che siano quelli effettivamente. Eh, più utili al brand. Allora io consiglio di fare così: cioè fare una, una lista proprio a ruota libera di tutti i valori che voi come persona sentite vicini, sentite rilevanti, senza preoccuparvi di quale viene prima, quale viene dopo. Una volta fatto questo brainstorming, chiamiamolo così, eh, selezionatene 10 i 10 più importanti per voi come persone. E li mettete in, una lista, in un ordine di priorità, quindi dal più importante al meno importante. Una volta che avete questa lista, ne scegliete 3, massimo 5, perché è sempre difficile sceglierne cioè solo 3, però io vi consiglio 3 perché eh, il nostro cervello, pur essendo una macchina complessa, preferisce le cose semplici. Ehm, I 3 che in questo momento per voi sono più utili, più autentici, più adatti al brand e sulla base di quelli andate a costruire per esempio una, la vostra comunicazione le vostre offerte spoiler, i valori cambiano come dicevo prima è una delle cose che cambia ehm, non tanto perché ehm, se siamo, che ne so se per noi è ehm, importante il valore della sostenibilità fra un anno non lo sarà più ma può essere che qualcos'altro andrà a sostituirci proprio nella scala delle priorità un valore scenda e altri salgano quindi soprattutto su questo è, è veramente utile fare un check up costante ok ehm, al numero 5 dai siamo andati, stiamo andando anche abbastanza veloci al numero 5 ci sono le emozioni emozioni, allora, in realtà emozioni prima parte, allora le emozioni, ehm, per emozioni si intende tutte le emozioni, ma io dico emozioni ma possono, possiamo metterci dentro anche sensazioni, suggestioni eh, che, a, che vorremmo venissero associate al nostro brand, eh, mh, il, le emozioni sono diverse dai valori, i valori sono eh, dei principi eh, di condotta quasi oserei dire che guidano le nostre scelte ehm, e quindi sono rivolti verso di noi il personal branding non so se avete notato è tutto un continuo passarsi la palla e cambiare il punto di vista dall'esterno all'interno ok? quindi se, le, se i valori mh, coinvolgono principalmente noi e quindi le nostre scelte le emozioni sono più rivolte eh, verso il cliente o potenziale cliente è quello che noi vogliamo far percepire attraverso il nostro brand. Ehm, quindi, eh, se parliamo di identità visiva, eh, l'emozione è, è uno stato dell'essere o comunque una suggestione, una connessione mentale che noi andiamo a creare attraverso la nostra identità visiva, il nostro logo, i colori che usiamo, i font, eh, il tono di voce, lo stile, bla bla bla bla bla. Allora vi dicevo, non deve essere per forza un'emozione in senso stretto, per esempio una mia cliente una volta facendo questo esercizio mi ha detto eh, io vorrei che la mia identità eh, venisse percepita rock, ok? Non è un'emozione, <ride> è uno stile musicale, però si capisce no? il, il, il sentimento che si vuole suggerire. Allora, eh, anche qua l'esercizio è, fate un brainstorming di tutte le emozioni che vi piacerebbe, che i vostri clienti o comunque che un potenziale target eh, associasse al vostro brand, di queste sceglietene tre, tre sulla base delle quali eh, costruire o andare insomma, eh, a costruire la propria identità visiva. Un altro esercizio che si può fare è la mood board delle emozioni, quindi usando strumenti o digitali come Pinterest oppure anche i, i tradizionalissimi collage, riviste, eccetera, eccetera, andare a cercare, posso spostarmi qua, scusate perché, andare a cercare ehm, tre immagini per ogni emozione che per voi rappresentano molto molto bene eh, l'emozione che volete descrivere. Ora, non preoccupatevi che quelle immagini siano perfette uni per tutti, per chiunque, perché è chiaro che ognuno di noi, siamo tutti diversi, ognuno si fa delle rappresentazioni, soprattutto delle emozioni eh, differenti. Quello che vogliamo cercare è una rappresentazione assolutamente perfetta di quell'emozione nel vostro stile, per perché poi è quello che andrà comunicato. Eh, se proprio vi piace questa cosa della, della mood board oltre alle emozioni potete metterci i valori di prima quindi cercare tre immagini che ehm, rappresentano bene i valori che avete scelto una volta che avete la vostra bella bacheca di Pinterest piuttosto che ehm, lavagnona di sughero eh, provate ad andare a vedere se ci sono dei colori o degli elementi che Ricorrono che si ripetono e magari provate a pensare se ci sono, come potreste integrarle eh, nella vostra identità visiva, in alternativa. Ultimo spunto, eh, si può pensare di associare a ogni emozione un colore secondo magari la teoria dei, eh, dei colori. Anna Turcato aveva fatto uno, uno speech qualche anno fa proprio a Freelance Camp di, su questo motivo, su questo argomento. Eh, però vabbè, trovate un sacco di risorse in rete che parlano delle, della psicologia dei colori anche qui comunque l'invito è quello di scendere in profondità quindi una volta che avete associato all'emozione o alla sensazione insomma ehm, una, una famiglia di colori domandatevi esattamente quale sfumatura di quel colore rappresenta per voi l'emozione quindi in modo da individuare un colore preciso allora il numero 6 stiamo finendo abbiamo ancora le emozioni, quindi emozioni seconda parte <ride> ok, e, um, ancora una volta se prima le emozioni erano rivolte, eh, guardavano al nostro cliente torniamo a guardare a noi, perché è sempre importante trovare la sintonia fra il dentro e il fuori quindi, eh, non domandiamoci più che emozioni vogliamo far provare al cliente ma domandiamoci che emozioni vogliamo provare noi ok, quali sono eh, le tre emozioni che, a cui non vorreste mai rinunciare quando fate il vostro lavoro che per voi, che per voi sono eh, assolutamente indispensabili per essere felici quando, quando lavorate è chiaro che non è che eh, le proverete sempre <ride> però già solo il fatto di averle individuate eh, vi aiuteranno a trovarle più spesso come eh, quando si vuole comprare un modello di macchina e poi si comincia a vederla dappertutto vi è mai capitato eh, perché il nostro cervello comincia a essere eh, focalizzato su quella roba lì ok e quindi comincia a cercarla attivamente e quindi la trova sì, questo è il concetto e, um, ok allora qua l'esercizio è un po al contrario e provate a immaginare o comunque a ricordare, a, a, a fare una lista di tutte le cose, le situazioni, eh, le attività nello specifico che vi fanno provare queste emozioni nel vostro lavoro e, e cercate di essere più precisi possibili. E poi pensate, fate un'altra lista di quali sono invece le situazioni, le cose, ehm, le circostanze che vi fanno provare l'opposto o che comunque vi mettono a disagio. Eh, anche qui il concetto è sempre quello, il fatto di individuarle eh, dovrebbe aiutarvi a formulare o a riformulare le offerte, eh, il vostro modo di lavorare eccetera eccetera, eh, sulla base eh, di questo, quindi proprio di andare a cercare sempre di più quello che vi fa stare bene e eh, sistemare, aggiustare quello che invece eh, non sta andando. E quindi... Ehm, Potremmo andare per esempio a rimodulare l'offerta o a selezionare meglio i nostri clienti, in ogni caso a stabilire le nostre regole. Allora, anche qui... Ehm non è indispensabile avere delle regole, qualcuno parlava cioè, si è parlato parecchio di libertà in questi giorni e dice ma che cavolo ho fatto il freelance per essere libero adesso mi devo pure imporre delle regole, eh, le regole hanno senso se sono utili a voi al vostro lavoro e soprattutto se vi fanno ritrovare sempre più spesso quelle emozioni positive di cui abbiamo parlato al punto precedente sta a voi stabilire le vostre regole e a decidere come farle rispettare da voi, dai vostri clienti e dai vostri collaboratori. L'importante è che una volta eh, stabilite, eh, le rispettiate e siate coerenti con, con loro e soprattutto che le comunichiate, se ve le tenete per, per voi come potete pensare che qualcun altro le rispetti. Faccio un esempio, possono essere regole pratiche o regole un po' più eh, auliche, eh? adesso eh, non c'è una, un, un, un, una discriminante. Esempio, se io decido che eh, non voglio ricevere telefonate di lavoro eh, dopo le 6 o le 7 o nei weekend, eh, benissimo, ma eh, poi non mettermi il numero di telefono nel biglietto da visita, Ok, non mettere il numero di telefono a caratteri cubitali nel tuo sito perché non puoi eh, comunicare una cosa e poi pretendere cioè, che eh, il cliente rispetti una regola che non conosce okay, altro, altro esempio se io decido che per me è importante come regola non accettare o meglio lavorare solo con clienti che sono allineati con i miei valori benissimo, lo so ho, ho chiuso ehm però, allora, quando mi arriva magari la richiesta di lavoro dal cliente super eh, facoltoso, che però è totalmente disallineato con me, non ci sto neanche lì a pensare, eh, gli dico di no, che so che può sembrare un'eresia, però vi assicuro che tanti ne hanno parlato in questi giorni, eh, saper dire di no a volte eh, intanto accresce la vostra, non vi fa perdere tempo, punto primo, accresce la vostra coerenza e quindi anche vi fa sentire più forti e, e soprattutto, scusate non mi ricordavo, accrescerà la vostra ehm, autorevolezza nei confronti dei clienti che sono invece in target con voi. L'ultimo punto, cosa. e poi ho veramente finito, è solo un accenno perché non ci sarebbe proprio il tempo di svilupparlo, richiederebbe un talk a sé. È il, la sesta voce del primo punto. Abbiamo parlato di chi, cosa, dove, come, perché, ci siamo del, dimenticati del per chi. Ok, quindi il per chi potete chiamarlo cliente ideale, potete chiamarlo. Buyer personas, potete fare la mappa dell'empatia, ci sono mille modi per affrontare l'argomento, chiaramente non lo faccio, vi lascio solo un'ultima domanda ehm, un po' provocatoria però ehm, non vi darà una risposta ma probabilmente vi aiuterà a, a trovare la direzione verso cui guardare e cioè con chi vorreste veramente lavorare o meglio con chi sareste disposti a lavorare anche gratis ho finito, non fatelo è l'unica cosa, no, non lavorate <ride> gratis